Ciao a tutti! Oggi prepareremo i biscotti ricotta e cioccolato. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, ricotta, gocce di cioccolato fondente, lievito per dolci, uovo, vanillina bimbi, gran marnier oppure fieletta di aroma d'arancia, zucchero semolato, la scorza di un'arancia. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e le scorze di arancia. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per 15 secondi a velocità 10. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo adesso l'uovo, la vanillina, chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per 3 minuti a velocità 5 Aggiungiamo la ricotta, chiudiamo con il coperchio il misurino e la facciamo amalgamare per due minuti a velocità 5. Uniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo la farina, il grand marnier e il lievito. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 5. Aggiungiamo le gocce di cioccolato, chiudiamo sempre con il coperchio e il misurino e azioniamo a melbimbi per 10 secondi, anti-orario, velocità 3. L'impasto è pronto. Adesso con un cucchiaio andiamo a formare i nostri biscotti e posizioniamoli su una teglia rivestita con carta da forno. Una volta formati i biscotti, cuocerli in forno preriscaldato a 180 gradi per 15 minuti. I biscotti sono cotti, lasciamoli raffreddare e serviamoli con dello zucchero a velo. Biscotti, rigotte e cioccolato. Grazie e alla prossima ricetta.